Due domande per finire. Qual è il futuro eh, dei social media e il rapporto con il diritto d'autore? Eh, il futuro lo vedremo in questa direttiva qua, perché questa direttiva ha spostato un po' gli equilibri, direttiva europea di cui ti parlavo prima, perché è andata a toccare uno dei eh, principi cardine del, del diritto di Internet, per secondo cui i, i service provider, cioè quindi, i fornitori delle piattaforme, possiamo dire, eh, sono riparati da un generale principio di non responsabilità. Adesso vabbè, dovrei fare tutta la lezioncina, però ecco il concetto è quello che il service provider, in quanto service provider, rimane neutro e asettico rispetto a quello che succede sulla sua piattaforma, come dire io. Noleggio solamente, vi affitto il campo di calcio. Se poi vi menate, vi spaccate le ossa durante il campo, durante la partita, io non ne voglio sapere, no? Ecco, questo è l'approccio che ha tenuto, questo è, diciamo, il principio che ha tenuto in piedi Internet come la conosciamo fino ad oggi, cioè tutti i vari servizi bellissimi e innovativi che abbiamo visto eh, fiorire dagli anni 2000 e eh, 2005 in poi, no? insomma, tu hai un'età per cui il mondo prima di internet, te lo ricordi, e io anche, però abbiamo visto un'esplosione di servizi, di cose che, che, che al giorno d'oggi, cioè, eh, ovviamente ci rendono la vita più facile, non c'è nulla da dire, però questo è grazie al fatto che i service provider potevano fare investimenti e fare attività essendo riparati, parzialmente, ad alcune condizioni, però da responsabilità legali legate alle attività che, che si fanno sulle loro piattaforme, no? Tra cui anche il discorso del diritto d'autore, cioè il service provider non è responsabile lui direttamente della violazione del diritto d'autore se un utente carica a casaccio i brani di Ligabue o di, no, o di Vasco Rossi. Vasco Rossi non va da YouTube a, a tirare le orecchie perché dice «Io non, so, non posso fare il poliziotto costantemente della piattaforma con tutti i milioni di video che vengono caricati». Anche se appunto, la deriva negli ultimi anni è stata esattamente quella, cioè i titolari dei diritti hanno cominciato a fare pressione su Facebook, YouTube, eh, Twitter per dire «No, signori, controlliamo un po' la questione, mettiamo dei filtri». Ecco, questa, questa deriva si aggrava ulteriormente con questa nuova direttiva perché con la direttiva in realtà si attribuisce al service provider un livello di eh, responsabilità maggiore, per cui dovranno stare un po' più attenti, cioè i vari... Facebook appunto, Google, Twitter, Instagram e via dicendo che ovviamente c'è da dire fatturano un bel po', monetizzano un bel po' l'attività che viene fatta sulle loro piattaforme dovranno da un lato rendere conto dal punto di vista economico ai titolari dei diritti ma anche controllare un po' di più l'attività che si svolge l'attività che si svolge sulla loro piattaforma. e quindi il futuro lo vedremo un po' più esatto in questi, in questi prossimi mesi perché giugno è la scadenza per la... la la, la, il recepimento della direttiva e in questi giorni è circolata la, la, la bozza del decreto che dovre, dovrebbe appunto eh, implementare la direttiva nel, nel, nel diritto italiano.